Adesso che c'è questa cosa del coronavirus eccetera, sto pensando anche, forse, non è che sto pensando, che mi stanno facendo quasi chiudere questo locale perché io non, non sto incasando, non sto vendendo niente, non posso fare dei corsi, non posso fare niente, nessuno mi aiuta. Mi chiamo José García, sono nato a Bilbao e soffio il vetro. E sono nato a Bilbao, come ti dicevo, lì ho studiato, ho lavorato, e però volevo fare un'esperienza totalmente diversa e sono andato all'estero, a Edimburgo, in Scozia, a imparare inglese. E dopo 5 anni mi sono trovato innamorato del vetro soffiato e laureato in design del vetro all'Università di Edimburgo. Quando ho finito, nel frattempo a Edimburgo ho conosciuto la mia compagna, lei è italo scoccese lei è nata a Torino, lei voleva tornare in Italia, io non volevo, tornare, non volevo venire a Torino perché non potevo imparare, volevo imparare, e siamo andati a Venezia, io ho trovato un lavoro a Murano, dove ho lavorato in questa bottega per due anni, io sono tornato a casa mia, a Bilbao, perché lì c'è un mondo gigante del ferro, eccetera, lì ho costruito queste forme e dopodiché me lo sono poi riportato un'altra volta in Italia sempre in Veneto e lì ho iniziato a giocare, a iniziare a capire come si facevano queste cose. Dopodiché siamo venivamo a Torino a visitare la mia suocera e Torino in realtà mi ha piaciuto tantissimo e mi ha ricordato un po' Bilbao, e il verzo soffiato e, o la materia per lavorare più difficile che esiste. Perché? Perché è un materiale che per lavorarlo devi fonderlo a 1000 gradi, dopo devi prenderlo con le bacchette de, con le canne di soffiare o con il puntello, con delle, delle barre di de ferro e hai nel fondo una massa a 1000 gradi che si muove, ok? Perciò devi sempre girare, controllare quella massa lì e dopo riuscire a fare quello che vuoi fare. Mm, io lavoro con tanti colori, più colorimente più difficile è, perché dopo ogni colore ha diversi minerali per fare il colore e si comporta diversamente. La mia cosa più, che faccio di più sono delle perle soffiate in vetro, perciò sono delle perle molto particolari che sono altre due fornace al mondo che sono a Murano le fanno e un'altra sono io per fare, con questa tecnica che uso che è la tecnica veneziana di come si fanno le murrine, che l'hanno sviluppato nel 1500. E questo con queste perle mi dà la possibilità di fare tante cose. Perciò con le perle piccole posso fare orecchini, collane, bracciali, portachiavi. Con, con le perle un po' più grandi, cioè palle di Natale, bicchieri, bottiglie, lampade, mongolfiere, cose così. La cosa che dopo anche questo mestiere, se eh, più persone ci sono meglio è, perché è più facile lavorare, ok? Perciò adesso io la cosa che stavo, avevo iniziato a fare era fare delle dimostrazioni, fare dei corsi per poter divulgare queste arti che, come dicevi te, piano piano sta anche perdendosi, no? È un peccato che una cosa così bella mm, si perda. Perciò io sono forse un, eh, una persona che voglio che questa cosa, non sono che ho dei segreti, non ti dico niente, no, no, io voglio spiegare tutto perché comunque anche spiegandolo farlo del, de del detto affare c'è fra il mezzo del mare, no? È super difficile. In America il vetro soffiato è una cosa gigante, così grande che l'anno scorso hanno fatto un talent show sul vetro soffiato. Perciò questo ci fa capire in America quanto grande è questa cosa. E loro stanno facendo tante tante tante cose, infatti i più bravi del mondo sono lì. O vanno a insegnare lì. Qui a Murano, e a Murano se vai adesso hai difficoltà di trovare un laboratorio aperto. Ci sono, ci sono, però stanno chiudendo. Essere bravo in Italia non è abbastanza, devi essere bravo e conoscere le persone giuste.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 E cosa faccio? Mm, Se sì, io devo pagare l'affitto, devo pagare le tasse, devo pagare tutte queste cose qua, però dall'altra parte non entra i soldi. Mm, prima o poi morirò. Io sono l'unico soffiatore del vetro in Torino e in Piemonte e qua nessuno... Voglio fare anche delle cose istituzionali con il comune di Torino, piuttosto che nella provincia. Non esiste, non esiste, non ti aiutano niente. E il mio mestiere con il vetro soffiato è un amore odio, ok? Perché lo amo, proprio lo amo, lo amo, senza il vetro secondo me non potrei andare avanti, infatti io credo che morirò soffiando il vetro, però come è così difficile è un odio perché o si interrompe o siete di forma o non sei capace di fare quello che hai in mente di poter farlo perché per realizzarlo come dicevo devi provare, provare, provare, provare perciò è tanta pazienza per una passione e un amore perciò io ogni giorno anche se vengo qua e guadagno zero sono contento di venire qua e lo, fare, lo faccio molto volentieri in Italia non c'è nessuna scuola, non c'è nessun posto dove puoi Fare. Io ad esempio in Edimburgo c'è la scuola di belle arti che c'è il l'appartamento del vetro, perciò io mi sono laureato in Design del vetro, nessuno le interessa, perché, non lo so, se vuoi imparare devi fare, sì, no come impari. Tutto con i libri? No, neanche un medico può fare un'operazione al cuore solamente leggendo i libri, se dopo non lo fai, come sei capace a farlo, no? Tutto, tutto questo così. E qui in Italia, piano piano, ci sono più normative, ci sono più sicurezza, ci sono più, più, più, più burocrazia, la quale fa fermare tutto il resto delle cose. A me il mio sogno sarebbe aprire una scuola del vetro dove tu entri e ci sono tutte le lavorazioni del vetro e le persone possono fare delle cose. Questo sarebbe il mio sogno.